Ebbene oggi... Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 e siamo in una nuova parte di... New Super Paper Mario Brothers Wii. Di... Boh, 4 ore e 32! Eh sì, un bel po' E pensare che, fa che non siamo nemmeno a metà Perfetto, siamo a svolta lì là, invece eravamo lasciati che abbiamo fatto acquisti, abbiamo messo del cuore una colonna E abbiamo ucciso Merlocchio quindi... <ride> Quindi ora dobbiamo andare sopra fare A fare il livello Al next livello Perché nella scorsa parte era una parte di intermezzo Una cosa che non capito, il prossimo, il prossimo mondo è quello di Mario Perché? No, no, no, no. È... Quello di Mario? Sì, quello... il mondo di Mario Perché tra poco vedrete Mondo 3, livello 1 Mario e i suoi nuovi amici aprirono la porta, incerti su cosa avrebbero trovato. Nella loro mente risuonava ancora le parole di Merlona sui tuoi eroi da scovare. Li avrebbero trovati in questo mondo? Dove li avrebbero potuti cercare? Puoi nel, dire. Frattem nel frattempo il fuoco si allargava, in modo allarmante, nel cielo sopra svolta di là. Le speranze del mondo intero erano risposte nella bravura dei nostri eroi, nel trovare il cuore puro successivo livello 3-1 comunque ho detto poverini quando i nerd attaccano oh bello questo me lo ricordo che è cioè, bello tra virgolette ovviamente Perché beh a me piace comunque eh, non diciamo non è quello dell'albero? no oh meno male Che okay, allora non è quello che, che è peggio però qui c'è qualcuno giusto? Quello uh, vi avviso, in ogni... Il pixel che inizia con la P? Sì. Comunque difensore. Leggi, Dunque, qui che si arriva da quella porta. Il cuore puro deve essere qui vicino. Vi avviso, in quest, in nel mondo 3, in ogni livello c'è un mini boss, a parte l'ultimo in cui c'è il boss. Um, ok. Strano. Sento che è vicino, ma non riesco a capire dove sia. Attenzione, spoiler, adesso consigliamene rapita. <ride> Oh, avuto il pismo giusto. Oh mio dio. Aitac, oh, Aitac. Ho catenato una rarissima cosa. la pizzanata I miei amici di Gigi Randia Buttoner faranno salti di gioia quando lo verranno a sapere. Dovrò portarmi a casa. Non posso perdere la puntata di Con, anche di Giustinardo. Non penso neanche alla fine del mio registra... registra... il mio digitale la registrazione di casa puntata epica tutto ciò è così high tech nar nar nar nar oh no dove è finito ehi hey, aiuto un rapetetto oh che mi spazzò che mi sole me <ride> ah non è una femmina, pensavo che fosse consiglia questa scena scioccante si è svolta proprio sotto i miei delicati occhietti quel povero Pixel se la vedrà brutta ora che quel Gino Leonte ce l'ha in pugno. Gino Leonte. Vittoria. Mmm, chissà chi c'è qui. Ora premiamo. Su. Oh wow. Protezio. Chi sei? Conosci da yeah. finita prigioniera? Oh sì. Un peccato, no? Vuoi sapere chi è il, il tipo strammo? Gino Leonte. Gino Leonotta è il più nerd di tutti i nerd. Ah sì? Ho una passione per le farfalle, oltre che per tutte le cose da nerd. Se mette le sue zampette su di che schifo. Su qualcosa che gli piace è finita. Colleziona cose che conservano la sua fortezza fantastica. Una specie di paradiso nerd. Oh, io sono Mario! Come vuoi sapere? Come si trova forte Gino? Come fai a sapere il nome del, del suo castello? Mario, eh? Allora prosegui diritto per chilometri e chilometri e lo troverai Oh, bella indicazione, grazie Mi aiuterà di certo Non starai mica pensando di infilarti in quella tana per salvarla, vero? No, io sono Mario A nessuno piace quando la prova farfalla viene catturata Ma è pericoloso No, no, io sono Mario <ride> Ciao <ride> Ma no, io sono Mario Ciao <ride> Non è cambiata? idea? Che momento Bene Ops, credo che mi sia andato qualcosa nell'occhio tu non hai gli occhi, sono, sono, sono un ammasso di pixel. Ah, uh, Va bene, lasciamo stare. Ti darò qualche consiglio per il viaggio. Ascoltami bene, io non verrò con te, ok? Ho <ride> <ride> per, per te tre suggerimenti importanti che dovrai ricordare. Sì, ecco il primo. Un gruppetto di idioti vive rintanato nel castello che si trova più avanti. Uh, e io sono già... Di che gruppetto di idioti si tratta? <ride> non sarà facile superarli, ma ecco l'indizio. È un vecchio castello, oh bello. Usa il dovere quella X rossa e forse succederà qualcosa. Ma dico forse, altrimenti non te l'avrei mai detto. Ecco il secondo suggerimento. Se Fortuna vuole che superi quei babbelli nel castello, ti troverai di fronte a uno stagno. Lì vive un mostro spaventoso, una bestia enorme, e per di più irascibile e io so di chi si parla. Se, però se colpisci un tentacolo rosso succederà qualcosa di bello. Yeah. Terzo, l'ultimo consiglio. Dopo aver attraversato lo stampo a nudo che un albero, un Oh no, il rame. E è il rano. L'albero. E c'è una voragine dall'altro lato. È impossibile saltarla. Cerca il vento, ro il vento rosso. Um, ok. E usalo in maniera sensata. A quel punto potrei passare. Sì. È tutto chiaro. Bene, fai attenzione. Se per qualche strano caso riuscirai a salvarlo... Torna a dirmi come hai fatto. Uh, come mi hai detto tu probabilmente. Ok, mm -hmm. vai, andiamo. Ma si sente? Eh? Non, non penso. Comunque, Tu allora, lo senti tipo, Io sì, ma sta la musica di gioco quindi è difficile sentire. Sì. Oh, boh, boh, boh, boh. Comunque, io penso che questo sia il mondo di Mario. Perché ci sono oh. i Coopa i cattivi non ipnotizzati. E sono comunque cattivi quindi, te smettila di farti colpire mario non è da te ora prendiamo ho detto prendiamo Beachy. ho detto prendiamo una mano mano amica vai oh yeah that was good oh you i will kill you give me your fireball come on Ah, uh, ok. Ah, oh, you come? Ok, saltiamo. Non è una fai piranha? Wiz! Hai visto? oh <ride> Uh, come non puoi passare questo. tubo. Uh, cliccate questo blocco oppure andate in 3D semplicemente. Salviamo. Ma vai dentro! Salviamo! Secondo sì, te cosa serve i blocchi? Per tornare indietro? Perché hai salvato? Perché sì. Per, perché stava il blocco di Samafan. Ok, più, più, più. Che fallisce <entendbes> <workers> la registrazione. Mano? Non importa? No, sto scherzando. Ok, lì c'è una carta che io vorrei, quindi... Andiamo di qua! Forza, che Mario è più veloce della luce, lui sta facendo il pollice in su, però non lo vedete. E Mario è morto, però non l'avete visto, cioè nemmeno io l'ho visto, è stato velocissimo. Io l'ho visto. Svolta di qua, svolta di là, svoltiamo in tutte le parti. E ora... Mario riesce a fare un bel salto, no eh? Allora mi piazzo qui. Go! Ok, forse serve Peach. Perché si entra in quel tubo, ok? Ok. Ok. Ok, non andate nell'altro senso perché potreste morire. No, non si può. C'è il tubo che ci blocca, c'è cioè il tubo grande. che okay, non bisogna fare un po' di strada, proseguiamo per chilometri e chilometri carta cattura SP, carta che cattura l'anima di un nemico, funziona spesso, cioè sempre Vabbè. quasi sempre tipo il boss dei prendi o okay. carta <ride> carta mini oh, oh, oh, oh. Oh. sono fortissimo carta pause altro che mica il Cos'hai appena detto? Eh, Pensavo di cosa Ah giusto ho fatto un salto da quindi Anche questo spoiler verrà. vera cancellato Quale spoiler? Quello che hai appena detto, cioè. An Anche Rasder è un amico mm -hmm. è letto? Non ti sto sentendo C'è Fish abnorme Pua. Pua. Pua. Guarda c'è il gruppo di babbeni di cui il Profezio parlava E comunque non ci ha detto il suo nome Però io lo so già qui Perché io sono Rasder o semplicemente. Noi non sapevamo neanche il nome di Forte G, no ah. però vabbè. No, io più che altro non me lo ricordavo. <susurra> no! Corri! Da quando i Koopa prendono gli oggetti? Bene! Siamo. Uh, come dire? Nella pupù. Bene. <susurra> <susurra> Comunque da Mario Maker <susurra> prendono Ok basta con questo tono Bene, come fare? Scappate e un blocco anche voi. E ora... Non te ah, lo puoi distruggere. Ah, comunque è 3D. Uh, non posso. Mm, perché praticamente è, è, è stranissimo il 3D, sto tizio il, il cupa è enorme. Chi dà tutto. Ok. Ah, anche lui c'è una carta, puoi usare la SP Davvero? Mm -hmm. Eh si sì. C'è la carta del cupa gigante sì. Ma che cacchio? Sono io la porta dice cacchio quindi sta zitto E poi tu stai saltando e spacca uno Tipo due E eh, appunto I tubi rossi <ride> Da cadi fra. fra Cadi fra i tubi rossi ok Oh no! Consiglia. Ah giusto. <ride> Dove sono i tubi rossi? non esistono ora non ci sono ci ha mentito non più avanti ci ha mentito <ride> comunque comunque tutti tutti si dimenticano che consiglia è stata la che consiglia è inutile non ti serve a nulla per <ride> e ti dimentichi di lei eh. oh mio dio chi è che si ricorda che esiste così? no oh. Luca Liz. Vera pulsante oh wow Grazie, consiglia. Consiglia, ci aiuta con il suo spirito. Io comunque non so se avete notato, ma sto cercando di saltare in mezzo alle colline. Ok, basta. Uh, uh, vai Mario, un po' più esercizio. viso. <ride> Sto per aiutando per la coda. cosa. So, sì. Vai! Oh no! Non mi fare del male, signora. Ma è madra! Signora non mi fare del male! Intanto dietro di noi il mondo si distrugge! Funziona così! Qui c'è qualcosa! Sembra sospetto! Oh oh! No, volevo fare lo sniper, prenderlo! Guarda! Il mondo si distrugge dietro di noi. Uh, Petit, si, si sta smaterializzando! Oh no! Noi siamo il c'è. Cioè. Ah! Prendilo! <ride> Mario non si può fare! E poi è uscita la pianta, ho detto, ma che cacchio fai! Uh, sbaglio sono tornati lì. Ah giusto, quello era un teletrasporto per se no è indietro a trovare i tubi rossi. Oh ok, va. Bezza, sì. In effetti abbiamo salvato Ok, ora non ci vado nei i tubi rossi, aspetto perché lì c'è Kamek. No. Nope. Mm. Ok, vediamo, ci sono tanti umini. Ah. Mm. Uh -huh. Maledizio! Non lo prendere, sei stupido! Prendi lui, allora. Qualcosa ti porta a, a svolta di là. Svolta di qua. Svolta di là. Io voglio andare sopra. Svolta da un po' più di là. Ok, qual è la combinazione? Salite sopra di uno. Nessuno, non c'è la combinazione. Perfetto, io ora saliamo. Comunque sono Magic Magikupa. Non Kamek. Kamek è solo uno è Il più cattivo dei Oh! Carta pianta piragna io, io mi sarei aspettato carta kanek nemmeno carta magicopa, carta kanek comunque tu visto Il che, è atto... che in questo gioco non esiste Vieni con me Vai la tua amica Aia Oh, oh. Oui. Uh, c'era qualcosa sopra lì c'è una ecco gelatina qui. vabbè non mi serve ok io voglio catturarne uno no, non questo oggetti, ne abbiamo di carte? Eh? abbiamo soltanto una carta cattura SM. no, ok mm. pillola nita Mario prende le pillole no, dobbiamo usare i non fa niente ah oh, wow questo è un blocco soldi siete lenti! <ride> Forza ragazzi, più esercizio! <coughs> oh, ucciso un tizio! Ma niente, il suo destino! Hai visto come è bravo! Sono un casino di vita i... i, i non è vero! Li sconfiggo con un colpo! Era il guscio che non faceva niente! Com'è che si chiamano questi? blumba se non sbaglio! blumba, si, sì, blumba mm. Che poi non hanno fatto la nuova prima apparizione in Paper Mario ma proprio in, in, in Super Mario Bros. Uh, uh, ce no fatta. Perfetto, ora 3D. no no no no no no no no no no no Ah, wow. Oh, wow. Perfetto, andiamo avanti. Ma ucciderai un po' di amici. <ride> sono morti. <assi. ride> Hai pure ottenuto punti! <ride> certo, sono <ride> miei <ride> nemici. <ride> non fate che mai. No, ma avranno ucciso qualcuno. <ride> Hai ucciso una pianta pirata, non so vedi che si entra nei tubi con i nemici? suggerimento non mettetevi in 3d perché non cambia nulla ma troverete una carta sp eliminiamo il, il paralogio non tanto para... nessuno lo usa il paralogio okay. no no no scusami tu vieni <ride> l'ho preso quando... è ovvio non ma non che non Perché non ha prenduto scusami un... 2d pro pro pro pro blam blam no. quanto abbiamo? non 6, però vabbè dettagli la pesa non vuole guardare cos'è lente no! e eh dai infamone di un fungo qui sopra c'è niente? uuuuh e allora come penso? Eh. no la zona warp di super mario bros guarda, no mm. Mm. la zona warp di super mario bros Metteteli in 3d perché c'è un bauletto dietro un magico di no, un pan bauletto oh mm. perfetto ora torniamo sopra e noi andiamo nel prossimo zona warp Basta hai detto grasso sei detto l'hai detto basta hai detto grasso ehm torniamo indietro mi sembra una zona un po' avanti. guarda un alberello un altro oh mio dio No, i calciatori masochisti i calciatori palini cioè no i calciatori <ride> volevo dire i calciatori guarda che sarà un calcio. non lo so prendi questo calciatori omicida che, che colpiscono che maltrattano a calci i loro, i loro amici per giocare a calcio ahia ma uccidilo e si lontano poi mi avvicino io tieni questo <ride> ah, hai venuto tu Non sai che alcuni si uccidono a vicenda voglio usare un uh -huh. lampo blitz o semplicemente questo Ah no, no io intendevo per ucciderli. La... La... Ma perché non sta giocando con l'altro? Ah, ah. Gioco io con te. <ride> ah. Non ci riesco. Ah. Ah, ah. Nabbo. E dai, sta <ride> ah. ah, ah. Ah, oh, sono invincibile. <ride> no, basta, basta che, che lo fai giocare! No. <ride> Vai di! No, no, no! Ah! Carta! cattura. Non. essere più. E dove sì. si va? Ora mando troppe zone! Devo tornare ancora al Ah! Ok, sì! Aspettavo chissà dove. Oddio. Oh mio dio! Yay! Thanks! Ora mi vuole anche uccidere, però. scappa. Mm. Che ti fa danno. Che poi quel tubo non porta a nessuna parte. Ok, ritorniamoci. E Perché? andiamo... Perché dobbiamo andare in un'altra direzione? Velocemente faccio una... Se trovo l'uccello cioè, in Italia non la uccido. Che non si è andato sull'altro. E l'altro... cosa? l'altro Devo ancora andarci. Ma così si va avanti. No Guarda c'è il castello oh. degli idioti Gli idioti con il bush. Sì, tu, questo è il castello di Pauva Vedi ecco sì. perché penso che sì. sia il mondo, mondo di Mario Non amo anche i tipi strani come te sei gira da queste parti Fai per ricevere un rifacimento del naso che è tutto Offerto dalla mia corazza Forza cioè, ragazzi Nel senso io non penso che sia il mondo di Peter sì, Mario eh. Ma io penso quel, sì. quello di Super Mario Bros Carica Fuga vedi scappa scappa scappa nooo non puoi uscire Sì, bravo hai salvato fatevi sotto fatevi sopra usi una carta cattura con il tizio <ride> <ride> Yeee! Yeah, yeah, Hai catturato! Yeah. Un placcaca! Ma che cacchio dice? Non è un placaca! Blackacupa! Ai da! Ma come? Io sono saltato col bush e voi usate Farm. <ride> un pallotto. Oh, smettila! Non fare lo scemo! Al cannone i punti vita, ok. Yeah però non lo posso colpire nei paper mario sì, prendi, canone, la, non lo so prendi, prendi questo <ride> ma che forza lancialo addosso qualcun altro che cacchio fai <ride> prendi il cannone e lancialo addosso qualcuno no prendo questo e lo lancio addosso a lui ok <ride> no non ok <ride> basta mo salta Mettila di fare lo scemo! Sto cercando di prenderlo! No, devi cercare di salire per prenderlo! No. Eh, come faccio a, a salire se sta a lui? Ehi, cadete! Dynamite it's capito che oh yeah. Che prima è esploso e poi c'è la live. Guard! Non ditemi che qualcuno ha appena fatto saltare la mia fantastica dimora. Salve. Peach, ma tu non eri con uh, Gino. Gino là, Gino Coso. Non è vero. Gino Leonte. Ma non Ehi, è vero. Quei coffetti hanno un'area familiare. Arri. Così. Cosa sta Peach? Che... No, no, no, no. Perché non riesci a lasciarmi in pace? Sarà la millionesima volta che viene al castello e mi rovini la festa. Guardi. Mario usa Manolo, prende.. prendi la principessa Peach e la dà Bowser. Yeah. Ciao, sono Bowser. Questa volta sei entrata in fortezza <ride> di dolore, Mario. Non, venire... non ci sarà un'altra volta. la proprio qui, adesso. Una no, volta per tutte! Ok! Suggerimento! Bombo! Perché, no? <ride> Perché non li posso saltare addosso, prendi questo! Sì! Si sono accorti che c'ha la, le, la cor le corna in questo gioco. Ah, ah. Scappa, scappa. Fai i suoi attacchi aerei. Questo è il mini boss. Scusa, vuol dire una carta SP? <ride> no, non credo che funzioni. Ovvio che non funziona. La carta Bowser è una carta. Bene, ha sol soltanto 20 punti. Di 25. No, 20. 20. No. L'ho ucciso in quattro corpi. Okay. No, odio Mario, non è giusto. Mario, non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Sì. No, no, no, no, no. Stai bene? Sì, gli hai rotto solo la mascella. Ah, principessa no. Peach. La mia deliziosa mogliettina. What the fuck? Io sarei la sua moglie. Ho chiesto il divorzio. Cosa? Mi prendi in giro? Hai già scordato il nostro giorno? Quella messa in cena non era un matrimonio. Che ci fai qui, panza? Che vuoi che lo so? sappia, È vero che sono già stato in contaci. Ho improvviso Bagno, è scambiato io e ci siamo ritrovati in questo E tu come stai, Peach? Bene, bene, abbiamo comprato un gelato, Brian, poi un po'. <ride> poi abbiamo trovato questo posto incredibile, ho pensato di farne la mia tavola. Ascolta Bowser. Allora, allora? ascolta, ascolta che silenzio che c'è quando stai. quando stai zitto. Ci serve l'aiuto, aiuto, perché non ti perché? Non ho capito! Peach dice a Bowser. Ascolta, e Bowser. Cosa? Quanto è bello quando ti stai zitto e cosa hai detto? Salve! Io sono Mario! C'hai mezzo! Che ha vado a sposare per creare un cuore e distruggere Mario No, no! No, perché sono Mario! Sì, ecco perché ci serve l'aiuto per il cuore No, non voglio! Io vorrei se fosse solo per te, ma neanche a moglie vuole aiutare Mario. No, no, allora uccidiamo Mario e... Non, e... non abbiamo e... Tempo, non... tempo per le tue mogliettine infantili. Dai Bowser, per favore... Bohine, non insinuazioni! Sì, lo so! Ma... ma io sono Bowser. Io sono Mario! <ride> sono un boss di fine livello di primo ordine. Conquisterò il mondo da un giorno all'altro. Non ma aiuterò Mario neanche per sogno. Un padre che che a Mario ai miei piani. Mm. Ti prego, falo per me. No, non mi va. Sta parlando della collina. Ciao, io sono Mario. hai <ride> detto? Sei nuovo finisciamo nel mondo da governare. Cosa hai detto? No, no. C'è Mario! <ride> sei Mario! <ride> e che ne saranno i tuoi finiti alle mani delle condi delle conte Io è stato fatto la voce cervello, non è benissimo, ma sono e obbediscono solo ai suoi malvagini. Luigi notti. è una scagnozzo di Bowser. Dovranno soffrire lui. sotto gli ordini di un altro padrone crudele e spietato. Ma, ma, perché? Ah, bo.. Mr.f. Mr. BUARG! Vabbè, io dirò il vostro stupido gruppetto. Oh, grazie, Bowser, è carino da parte, sua ma... no, non è carineria. No. Non aiuto Mario per salvare qualche mondo. Lo faccio solo perché non voglio. perché voglio governare. Un giorno, non illuderti, Mario. Va bene Bowser, tarda rugone. Bowser si unita al gruppo. Quando premi buh, premi super buh sui nemici. <ride> penicilia. Penicilia. Mi sono iniziali, mi sono iniziali, mi per iniziali, per liberarti di qualsiasi nemico, ti spari davanti. Lord Bowser! sua sgarbatezza, questo è un addio? come dite? ah sì, serve, difendete il castello fino al mio ritorno tornerò per l'ora dicendo. questa dana è al sicuro con noi sua scurrilità eh io non sono scurrile. signore pare io che il conte gentile. genere pare che il conte genere abbia fatto il la lavaggio del cervello a qualcuno dei suoi fedeli sgherri saranno forse costretti ad attaccarla infliga pure tutte le punizioni che vuole certo ci piacerebbe venire con lei per difenderla, ma... saremo solo di traccio, sua scelleratezza. Si dei i massacri ma quel conte per noi. Codagli! Io Chiunque forte davanti mantellina e un monopolo si beccherà una bella bastonata Ehi, anche mio nonno porta... Questo qua dice... Ehi, anche mio nonno porta il mantello e il monopolo. Lunga viterne pauser! Ci mancherà la sua scolvutighezza. E ora... Questa! Vi ho sentiti brutti oh ragazzi, oh ragazzi, vi ucciderò tutti insomma andiamo a prendere questo stomaco a cuore prezioso come cavolo si chiama muoviamoci ordine di Isabausa dove siamo finiti? <ride> un attimo, usa <ride> accendo la bici! no no no, davvero vabbè ma non... non... funziona non funziona, allontanati funziona e eh, appunto non funziona se ci sei dentro la bomba oh oh oh oh perfetto, distruggiamo il mio castello <ride> dai muoviti ma dobbiamo fermarli? No! si, sì, dobbiamo non ancora abbiamo un pezzone. Sì si vabbè facciamo un piccolo taglio per arrivare al ma terzo, cosa? quale taglio? terzo tubo ma ci arriviamo mo sta lì il coso Bowser kill salviamo Vai al tubo dell'altra dell'altra cosa. Bowsa Powa. Ora come vedete gli sgherri non ci sono più. Perché sanno che c'è Bowsa Powa che li uccide tutti. Poi, vabbè. Se canto... ci fossero stati sarebbe stata un, una cosa stranissima tipo. Noi, noi giuriamo di ripetere <ride> <ride> Bowser è troppo grosso, è passato, non fa salimento. Ha preso due musate dal, dalla pianta. No, no, no, no, no. Voglio almeno. Sase Bowser. Bowser <ride> Power. Blu, blu, blu, blu, blu, blu. Ok, facciamo velocemente qui. Dove Dov siamo? Uh. Uh. Gelatina. Ah ok, siamo tornati qua. Via! Ora però però ci sono. No, Non è giù Non Ora ci sono più i bomba Non c'è più nessuno. Sì, però il Magic Koopa stava uccidendo Bowser. Po poi il il Magic Koopa è stupido. <ride> sì. oh. Oh. oh! Ho detto puuh, devi morire. morire! Ma ci sono dei traditori! davvero cattivi questi nemici ah ma davvero? oh andiamo! sono i traditori questi presto prima che Bowser muore ah vai. Bowser ha l'attacco doppio rispetto agli altri uh -huh. si sì, guarda metti sì, pausa si lo so no fa facciamolo vedere si sì, vabbè lo metti so metti pausa Uff. ecco avete visto? no non si può vedere. No, no, non hanno visto con mezzo secondo. Voi traditori. Ah! Sto morendo, c'ho un fungo SOS dentro. C'è un fungo SOS. Ah, ah. Questo è quello che si prova a mettere secondo console. Pausa Paola. <ride> oh no, di nuovo. tantissimo no no no ma siete degli schifosi traditori <ride> allora. tipo ma il tizio là e dice attacchiamo il nemico e <ride> eh dai no dimmi che c'ho qualche oggetto curativo shake dura più <ride> tlin Easy peasy. Ora Bowser è invincibile! Davvero Bowser! Usa la carta SP per il cannone, pure lui c'ha la.. C'ha la cosa? La carta, ah, sì, lo so, però. Non voglio... non voglio aspettare le carte SP, le voglio usare per qualche nemico più forte. Tipo quel nemico là infame. Ah, mal maledizio No, no. Dai, salta. Aspetta finisco l'effetto curativo poi in 3d qui, che mi sa che c'è una cosa sottilino no sottilino sottilino dai andiamo con questo effetto vabbè fammi fino al livello ci cioè abbiamo messo un, un sacco di tempo 34 ah vabbè mi aspettavo di più 34 minuti non abbiamo tagliato niente però Ah, quindi qui. Salviamo. Congratulazioni a chi ha guardato tutto il video. Vi ricordiamo che ogni episodio di Paper Mario è un rischio perché. Cioè perché, perché è... potremmo perdere i dati visto che salviamo. Eh sì, vabbè, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao Giovanni.